Benvenuti nel mio canale. Innanzitutto mi scuso per la voce, ma sono un po' influenzata un po' tanto. Sono stata senza voce due o tre giorni. Eh, poi per il brusio della telecamera, che purtroppo oggi mi va così, però ho ricevuto un pacco, un regalo, dalla mia amica Cristail, Cristina, del canale Cristail. Vi invito ad andare a vedere il suo canale, che è una ragazza tutta stravagante, bella, carina, simpatica. E mi ha mandato questo pacco volevo aprirlo con voi e ho trovato dentro c'è un biglietto per laura c'è un biglietto carinissimo con un gattino cos'è un gattino un chepardo bellissimo e vediamo cosa c'è scritto c'è scritto hai aiutato a scegliere l'abbigliamento, a te che mi dai consigli d'oro, a te che sei mia amica, con affetto Cristina, grazie di cuore, baci baci baci, bellissimo, grazie Cri, grazie, però non c'era solo il biglietto, andiamo a vedere cosa c'è nel pacco, allora andiamo a tirare fuori il pacco E andiamo ad aprire. Oh, l'ha scocciato bene. Cristina, grazie. Sono curiosissima di vedere che cosa c'è. Oh, oh, vediamo un po' che c'è qua dentro. Andiamo a vedere. di Elochitti. ma che carina poi ah ma questa ragazzi questa è la bomboniera è la bomboniera del matrimonio della Cree con i confetti dentro carina è la sua bomboniera vedete com'è bella poi ma quante cose Cree ma dai che cosa c'è qua dentro che c'è qua dentro? Oh, un ciondolino! Così! Cri, grazie, amore! Grazie! Poi, ma quante cose! No, dai, ti prego! Questo cos'è? Aspetta, che lo vado ad aprire. Questo cos'è? Fatemi capire che cos'è questo un chiave, forse eh Proviamo un po' scusate che prendo la forbice cos'è? Ah, ah. Cristian Cree spiegami che cos'è questo ah per la borsa eh non ci arrivavo è per la borsa bellissimo anche questo l'altro pezzo cos'era questo? Questo cos'è? Ma Cristina, quante cose! Dialocchitti sempre! Questo mi sa che è uno specchietto. Ma prima non dovevi tutti sti regali! Uno specchietto! Che bello anche questo qui! questo, questi sono degli occhiali ma quante, quante cose ah è aperto di qua quante cose, andiamo a vedere, andiamo a aprire ah no, ah ecco è la custodia per gli occhiali con il suo panno da pulirli poi non è finita, non è finita non è finita sempre gli alocchetti ahhh oh, dopo la manicure ma sai che mi serviva Cree questo ma sai che volevo prenderlo ma che bello grazie Cree poi non è ancora finita ma quante cose ah questo è fammi capire fammi capire cos'è questo ragazzi? che cos'è? da mettere nella valigia eh anche questo non ce l'avevo e l'avevo anche bisogno da mettere nella valigia più questo che è? cosa sarà? cosa sarà? una custodia da mettere, che ne so, i documenti degli appunti da infilare qua dentro con delle taschine. grazie, e anche la scatola anche la scatola è bella con la sua scatolina Cristina, bellissimi regali ti ringrazio veramente di cuore, grazie, grazie, grazie e vi invito ancora una volta di andare a vedere il suo canale il canale di Chris Style, che lascio il link qua sotto mi raccomando un like se vi è piaciuto, uh, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella, vi saluto, al prossimo video, ciao!